ti ringrazio per avermi messo insieme a colleghi illustri per ricordare questo fatemelo però dire e, e fatemelo dire così perdonatemi per ricordare appunto che il sottoscritto proprio perché essere previsto nello statuto dell'UISP dopo aver cumulato il numero da due mandati lascia legittimamente lo spazio a, in questo caso al mio vicepresidente nazionale Tiziano Crescia lo dico e lo sottolineo perché da un in questa vicenda della riforma del riordino del sistema sportivo, soprattutto sul tema dei mandati, tu Presidente non sei buon testimone perché appunto nel 2017, come spesso ricordo, eri al nostro congresso, noi non abbiamo avuto bisogno di avere un riferimento normativo, un riferimento legislativo per scegliere dal punto di vista etico, politico, morale, chiamiamolo come ne abbia voglia, di dare un segnale non solo al movimento sportivo del paese e al sistema sportivo, ma per dare un segnale a quello che è la realtà dell'associazionismo, in questo caso di promozione sociale, che è legato a questo paese. Quindi un segnale alle istituzioni, un segnale al sistema sportivo, un segnale al terzo settore italiano. Si può fare... Anzi, chi parla, dal 98 nostro del statuto dell'AUISPO era già previsto il cumulo del doppio mandato sia sul livello nazionale che sul livello regionale. Il sottoscritto nel 2015 è stato promotore di un'autoriforma interna dell'AUISPO che è stata accettata da tutto il tessuto associativo dell'AUISPO, da tutta la rete associativa, e abbiamo contato il cumulo del doppio mandato anche sui livelli territoriali. Questo lo dico perché secondo me è uno di quei segnali e io sempre invece auspicato lo ricordo anche per sfidare la politica su questo potevamo farlo, volevamo farlo, però diciamo una cosa che è stato anche un esempio, fatemelo dire, da questo punto di vista proprio al August, lo possiamo fare perché tutti hanno il diritto di concorrere alla rappresentanza più alta dei nostri, dei nostri, dei nostri organismi. Chiudo velocemente su due punti. Sono cose importanti in questi decreti legislativi che le sono passati in via preliminare nel Consiglio dei Ministri. Cose importanti, e certo, sicuramente ancora per certi versi, destano preoccupazione. Ha ragione anche Gianni, Petucci, nella maniera più assoluta. Noi siamo quelli che l'abbiamo sottolineato appena dopo l'esito di quel Consiglio dei Ministri. Ma la domanda che io faccio a noi, sempre a questo Consesso, noi vogliamo, perché io me la sento così passare alla storia per essere coloro che hanno spinto all'interno di una nuova fase legislativa in questo paese e hanno fatto riemergere e dare dignità a quelli che vengono appunto definiti lavoratori sportivi verso i quali noi abbiamo grandi responsabilità o continuiamo ad essere coloro che li rendono e li mantengono precari Sono sufficienti quelle risorse di cui parla il ministro? No. Chiaro? No spesso a questo ambito. Portarsi a casa il riconoscimento del professionismo femminile, la pari dignità, la parità di genere, le persone con disabilità che possono accedere anche all'interno dei corpi civili e militari del paese è una conquista, no. se no? Ce lo diciamo questo. Io credo che noi dobbiamo anche manifestarci come movimento sportivo e come sistema sportivo, questa cosa. Puoi continuare a. se le si devono fare all'interno della conferenza stato dei giovani Certo, le commissioni non hanno un parere avanti hai perfettamente ragione Presidente su questo, però io dico continuiamo a giocare la nostra partita su questo. Altro tema, chiudo, è auspicabile che noi continuiamo anche qui a tenere il punto sul perché il sesto decreto che doveva essere il decreto numero uno non è passato però quello di cui noi stiamo parlando, e non voglio stare alla polemica perché non rispetto lo stimo, Gianni e Perucci su questo, quindi non, non scivolo, diciamo polemica che lui ha voluto accendere, che stiamo comunque vivendo tra enti di promozione sportiva e federazione, perché io il conflitto non l'ho mai cercato, ho posto dei punti, e quel decreto nella legge delega, e poteva nell'articolo 1 della legge dei legati stabilire chi fa che cosa per garantire la dignità. E allora è evidente la reazione se viene scritto tra parte delle federazioni, o oh, ma il preminente interesse nazionale, come fanno ad averlo gli enti di promozione sportiva che appunto fanno promozione? Allora, provocazione a provocazione e chiudo. E allora le federazioni lasciano la promozione lasciano la promozione, gli denti si tengono alla promozione, la cosa è chiara, riusciamo a stabilirlo tra di noi nella nostra discussione interna senza lasciarlo alla politica, sempre chiesto, sottoscritto l'ha sempre chiesto. Allora facciamolo fino in fondo, assumiamoci la responsabilità di una discussione piena, facciamolo, cerchiamo di capire come si va a finire non ci saranno decisioni che accontenteranno. fino in fondo ma continuare sul piano pubblico a sentirsi dire questo e ripeto e chiudo davvero facciamo i nomi e i cognomi usciamo dai processi sommari lo abbiamo scritto come ho visto in una lettera aperta